Buongiorno, nello scorso video ho parlato di bimbi minchia, cioè quella brutta razza, stavolta parlerò dei truzzi, un'altra piaga abbastanza fastidiosa, ma molto più riconoscibile. I truzzi semplicemente sono quelli che non possono rinunciare alle firme, qualsiasi cosa sia firmata loro devono averla, una firma su qualsiasi indumento, beh, fino su quelli intimi, Dolce Gabbana, D&G è la stessa cosa uh, Frutta Cazzare così Lo che importa se le firme sono false Per loro basta che c'è scritto DNG Pur se quella robaccia presa al mercato A 5 euro C'è la firma La buona Esattamente come il minchia. Nel cervello c'è l'acqualete L'acqualete Quel poco dice bello che hanno lo usano per scegliersi gli abiti le firme. Un accostamento che li fa sembrare tutti un po' dei coglioncelli in divisa. Avete presente quelle maglie con i numeretti? Se prendete un po' di truzzi, su 10 truzzi 10 avranno una maglietta che assomiglia a divisa, con quel numeretto, possibilmente di colore rosa. Anche altri colori, però il loro colore di riferimento è rosa. Prendiamo il viola, poi i truzzi è rosa. Detto questo, trovato su internet un video di quelli riutilizzabili. Perché ci sono anche video che non possono essere utilizzati. Di una cosiddetta truzza che dice perché vuole diventare truzza. E adesso lo mando. Ogni frase che ti dà, ogni cazzo che ti dà sarà argomentata. Insomma, cerchiamo di capire questo. Che cacchio ci hanno in capo per essere truzzi. Boh, vediamo. Salve a tutti. E sono qui per spiegarvi perché noi ragazzi diventiamo truzzi. La domanda principale è perché sono tuzzi? Cioè, quindi decidono di diventare truzzi? E ti scelgono volontariamente di rinunciare a quei que due o tre cifre che potrebbero avere? Cioè, non capisco. Io sono Susi. Una ragazza truzza, appunto. E sono diventata truzza circa ieri perché? Perché, beh, intanto io ascolto musica tunz tunz tunz, spara paratunz tunz tunz, quindi la musica quanti tunz tunz para paratunz rende truzio. Beh, io quella musica non la quindi non te la so dire, anche se per diventare come te è un buon inizio musica là che ehm, per alcuni cioè si chiama house però cioè non per tutti è musica ma tralasciamo beh eh, sono truzza perché a parte questo io porto vestiti di marca ovviamente non ci eravamo accorti che portassi vestiti di marca e poi tutti questi c'è sei ridicola. Perché se no non sarei truzza. Infatti, notare, dolce gabbana. Cara Susi, ma tu sai? Che pensa che hai fatto le vent'anni, ce ne frega un cacchio della marca, tutte le hanno guardato qualcos'altro. Quando si scema da 1 a 100, 1000? Ehm, poi, beh, eh, sono truzza perché, beh, io ho la collana di perle, che cioè, se non l'avessi, cioè, non sarei truzza. Due cose sulla collana di perle. Uno, non ti venne truzza, ma una fan di Isa Simpson. Secondo, non lo sai che le perle portano lacrime. Evidentemente qualcuno vorrà regalare ai tuoi. E tu, truzza, quando sei dentro la truzza, sei sono il risultato di questa sfortuna delle perle. Ma è mentale, vero? Eh, poi, ehm, sono truzza perché, beh, sono truzza perché, beh, io alle persone che lovo, beh, io parlo così. Ciao eh, amore, come stai? Io tutto bene, grazie. Ti lovo tantissimo, ma tanto tanto è un segno d'affetto, cioè io sono truzza, quindi parlo così Affetto parli di come ti ti un cinese messo insieme lobby ma di che vuoi bene? parla inglese, parla qualsiasi che vuoi tu ma non questa stronzata lobby tantissimo molle mio guarda, se prendi un cinese non usa un hack italiano parla meglio di te. Se prendi un doppiatore stretto su di Titti, parla meglio di te. Se prendi un uccillino, perché quelli non parlano come Titti, pure quello parla meglio di te. E poi l'ormo. L'ormo. Bella, non sei su internet, non ci sta l'emoticon. Parla potabile. Ok? Poi beh, io sono truzza perché io cerco di imitare le Mo Girls. No, scusatemi, qui c'è qualcosa che non va. Eh? Innanzitutto che sei truzza Quindi cretina Abbiamo capito Non c'è bisogno che lo ripeti Ma Nemo eh, Cara Quando sei a diventare truzza Nessuno ti ha detto che Fra i nemici mortali dei truzzi Ci sono gli emo? Che fai? L'ha letto col nemico? Tanto per fare una metafora eh Nemo Girls Tu già sei di quella così Se poi ti inizi a fare i taglietti I pissi dove vestirti di nino Fate i Sembra in Nembo, torna indietro Guarisci E quindi, beh, vedete Ho ciuffo um, Cerco di um, Di truccarmi come loro Infatti, cioè Ho provato A, a Ad allungare la matita ma Insomma, è questo l'effetto Un scritto Effetto di mesta. A questo punto sono meglio gli emo che non sono emo, e si trovano concioli da emo senza volerlo, perché tu sei truzza, ti fai un cifo là emo fatto male. Sei piccola quindi penso tu, vorrei imparare adesso a truccarti e comunque non lo sai fare, quindi non ti atteggiare quando è protagonista. Che stagione è bella? Niente. Tanto per prendere una battuta dalla telefona. Mai battuta, se più... Insomma, sto più calzante in questo momento Voglio dire, ridico. Vediamo se mi fa con vedere. Ehm, niente, mi dicono che sono poser Ma io non capisco perché Perché le foto così Se le fanno tutti Anche quelle dall'alto, così Cioè, non capisco Quindi l'ignoranza è un dato comune fra voi amici di quella roba lì quello che non si tu, il poser, è una roba che riguarda i metallari, non i truzzi. I metallari sono altri nemici dei truzzi, imparalo. Poser, soprattutto, poi non vuol dire che ti fai quelle posi di... Oggi. Quelle le fate solamente voi e i biglietti. E cioè, a cert'altro non sarebbero neanche così fighi. Ok, volete farvi una foto che sembra fighi. Lo capisco. Di quando vorremmo sembra fighi, però c'è chi se lo può permettere, chi non lo può fare. E che invece risulta per essere anche ridicolo Anche se sarebbe bene una foto Un po' più normale E poi le foto dall'alto Guarda, non ti dico chi si fa le foto dall'alto Per non scegliere nell'argomento L'organità Ma non volgarità da parola volgarità da... Che sta là sotto All'incrocio dei pali Beh, comunque ragazzi P. Gold nel cuore E House forever Ma forever Avete appena visto la testimonianza di Susie, una ragazza tuzza. E piacere a conoscere. Anche no. Vuoi picolde del cuore, alza del cuore. Due parole. Atietta. Ma subito. Picorda. Che cazzo è il picolta? Cos'è? Cos'è? per te che non sia una cosa tipo diabolica. Abbiamo visto testimonianza di una cretina che ha scelto di essere cretina, quindi doppiamente cretina. Questo è un esempio di tutto quello che non bisogna fare per essere considerati dei cretini. Se poi avete la volontà di fare come lei, libri di farlo, ma sappiatelo, starete sulle palle a molta gente. Molta. L'utilità dei truzzi, dei truzzi, utilità dei truzzi, l'unica abilità che mi viene in mente che i truzzi hanno e che potrebbe essere interessante. è squadra da capo a piedi una persona vestita in un modo che attira la loro attenzione e sapete elencare il costo, giusto, approssimativo, ma comunque molto vicino alla realtà, di ogni capo di abbigliamento che hanno. Ma non perché sono critici, sono passioni, assolutamente, no. Per chi loro, su un semplice freccia sulle unghie che hanno le ragazze o su una bandana che hanno i ragazzi, quel loro capo costa 10 volte di più del vostro intero quartiere. Sì, 10 volte di più, loro ah, dire. Peccato che poi i loro presunti abiti firmati molte volte arrivano dalla bancarella sì, questi sono ragazzi minorenni soprattutto ci sono anche quelli che facciano i minorenni sono un po' più pericolosi perché sono più molesti molto più molesti e chi paga i vestitini e i ragazzini? mammina e papino e secondo voi questi due che già hanno avuto la sfortuna di avere un figlio o una figlia tutta aggiungono alla sfortuna anche la sciacura. non si spenderanno 100-200 euro per una scarpa solo perché riuscite in tv o solo perché c'è un baffetto che magari il giorno dopo si stacca, che fare un farebello, perché si stacca un po' però. Però per cose che si devono mettere, il capo veramente firmato, sarà un'eccezione. Se un truzzo ha più di qualche abito reale nell'armadio, ci sono due spiegazioni. Uno, genitori ricchi che li accontendono sempre viziandoli, e qui veramente si aggiunge la sciagura sulla sciagura oppure ragazzini che non si sa come miscono ad apparare qualche soldino per comprarsi le vere firme perché diciamoci la verità un trucco non ammetterà mai di avere addosso qualche cosa che non si è filmato che peggio venga dal mercato a 5 euro perché anche se la mutanda che è addosso sarà dal mercato a 5 euro si scasserà subito avrà un colore ridicolo come tutto quello che indosso nel resto non ammetterà mai è filmato, è prezioso, loro sono dicendo importante, però sono soltanto roba che conta, sono come Radio Monte Carlo, eh, sono i truzzi, il vestito di gran classe. <sussurra> Vabbè, detto questo, a te nei truzzi, se ne vedete uno fate come il mio minchia, Se riuscite a farlo insavire, fatelo. Se no allontanatelo, prendetelo a calci. Non fatevi infastidire. Lasciateli da soli, prima o poi ti pentiranno. E noi rideremo. Ciao.